Quando ho conosciuto Ilaria Bonaccorsi a Perugia, vieni pure Ilaria, qualche giorno fa, ha raccontato la sua esperienza personale, della quale credo che parlerà anche oggi sulla legge 40, e ho pensato che era una donna coraggiosa. Una di quelle donne che probabilmente sulla mozione streia, come hanno fatto altre, altri deputati, del Partito Democratico non si sarebbe mai astenuta, sono contenta che parli di questi temi oggi. Allora, intanto io arrivo al PD da left, è una strana storia apparentemente solitaria, a volte senza senso, che ha portato me e i miei cari nel 2006 a sognare di fare un giornale che pensasse ed elaborasse una nuova sinistra. Uh, left non vuol dire solo sinistra in inglese, ma vuol dire libertà, eguaglianza, fraternità e trasformazione. Un luogo delle pagine fatte di carta per raccontare ogni settimana le cose che non venivano raccontate e persino tutto ciò che non veniva neanche più pensato. Un luogo lento, e profondo, direbbe Civati. La mia storia è questa, è un po' questa, una cooperativa di giornalisti uguali che mi ha trascinato fuori dal mio medioevo, era una storica, um, e mi ha portato nel mondo della sinistra. Questo posso offrire, ho detto a Pippo quando mi ha chiesto di candidarmi, la mia mela rossa, la mia storia. La sinistra è zoppa oggi. Pippo ha detto portiamo la sinistra in Europa. Zoppica in modo vistoso, lo vedete. Eh, abbiamo deluso e abbiamo anche tradito, secondo me, spesso. Eh, Pippo scrive, ci vuole un pensiero che ci porti a cambiare sguardo e punto di vista per sbaragliare, prima di tutto, i luoghi comuni che ci accompagnano sapendo però che il nuovo è molto più impegnativo del vecchio, che la sinistra è più faticosa della destra, perché non accetta le condizioni date, ma vuole cambiarle quelle condizioni, perché non si adegua a quello che trova, ma vuole trovare qualcos'altro, e di buono, se ne è capace, perché se non faremo così, non ci sarà più bisogno di noi, perché per mantenere quello che c'è, c'è già la destra, e va benissimo e va benissimo anche il pensiero unico e la pacificazione perfetta. Ecco, io mi sono convinta, in questi anni e in questi giorni, senza centro di questa campagna elettorale coraggiosa, che può essere fatto soltanto con un lavoro corale e collettivo, tutti insieme, dobbiamo ribadire che la politica è una cosa pubblica, dobbiamo restituire il senso di una ricerca che si fa insieme per il patrimonio di tutti, o anche solo per il piacere di vivere e pensare insieme. Ci è rimasta una generica avversione alla disuguaglianza, a distinguerci dalla destra, ma non abbiamo saputo costruire un discorso che persuade, che ci persuade, una teoria effettivamente diversa. Abbiamo deluso. Ci è rimasta la vaga certezza che l'equità viene prima dell'efficienza, mentre dobbiamo convincere che è proprio l'equità che genera l'efficienza. Perché essere di sinistra vuol dire immaginare che il cammino è appena cominciato, vuol dire essere convinti che per quanto siamo andati avanti non basta. L'avanzamento sociale è senza tregua. Essere di sinistra vuol dire essere convinti che se esistono trappole del sottosviluppo, Politiche di austerity nel tuo paese, vuoi nell'Europa, nel mondo, questo non è legato ad accidenti, ma a scelte precise delle classi di governo che governano quelle parti del territorio. Vuol dire essere convinti che esistono meccanismi perversi tra potere economico e potere politico che determinano scelte dissennate. Uguaglianza, libertà, umanesimo, laicità, cambiamento, conflitto, cultura, diversità, sono le nostre parole, dobbiamo portarle in Europa. Pippo ne ha scritte altre, sostanza, credibilità, spessore, profondità, insieme stanno bene. In Europa noi ci andiamo a portare questo. L'Europa ci chiede di essere intelligenti, inclusivi, sostenibili, dobbiamo rispondere. Dobbiamo andare a realizzare le grandi idee di chi la immaginò, spazio, unico, di libertà, pace, giustizia, e una volta realizzate le dobbiamo portare qui. L'Europa è un nostro diritto, è il nostro futuro migliore. Andiamo a costruire quello che Bloch avrebbe chiamato uno spazio più largo, più umano, dove raccogliere fino in fondo la sfida della conoscenza è solo il sapere, che può schiuderci le porte di un futuro diverso. Riprendiamoci il Trattato di Lisbona, ripartiamo dal 2000. C eravamo posti l'obiettivo di diventare entro il 2010 l'economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo. Abbiamo fallito, abbiamo bucato l'obiettivo. Riconquistiamo l'Europa di Delors. Sono convinta che serva il nostro lavoro, sono convinta che occorra un lavoro culturale per combattere un pensiero freddo che decide ancor prima delle ragioni economiche che ci sono vite che possono essere sfruttate, maltrattate, abusate. Riprendiamoci la carta dei diritti di Nizza. Nonostante dal 1948 la dichiarazione dei diritti universali dell'uomo adottata dall'ONU reciti che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali, si continua a morire perché si vuole attraversare il mare e raggiungere una terra senza guerre per un pezzo di pane e un lavoro non garantito. E allora, torniamo alle cose che Pippo definirebbe banalmente di sinistra. È irrilevante, secondo voi, se si garantisce un'istruzione pubblica e laica o se invece si finanziano scuole private cattoliche dove, per esempio, si può insegnare a un bambino che esiste il diavolo? È irrilevante, secondo voi? Avere un sistema sanitario pubblico che garantisca alla donna o meno una piena libertà di scelta sulla gravidanza? No, non è irrilevante per la sinistra, è estremamente rilevante. Dobbiamo recuperare laicità come dice sempre Nadia Orbinati, siamo un paese ancora troppo poco laico. Lo vediamo ogni volta che abbiamo a che fare con le grandi questioni della bioetica, eutanasia, aborto, fecondazione assistita, della scuola, scuola pubblica, scuola privata, insegnamento della religione, dei diritti civili, come vi hanno detto i miei colleghi, e della questione femminile. Che la situazione sia grave è evidente. Basta considerare gli attacchi che sta subendo in Europa la legge 194. Vi, nominava, vi citavano il caso, direi, penoso del nostro voto contrario alla mozione estrela. E guardate, c'è una cosa che è importante capire. La legge 194 è una legge permissiva, non prescrittiva. Essa si fonda e valorizza l'autonomia decisionale delle donne. La legge 194 è una legge di sinistra, la mia amica, Elisabetta Malfitano, autrice di un libro bellissimo che si chiama Le gambe della sinistra, immagina una sinistra che inizia il proprio cammino con passo sicuro e fermo e che semina i propri avversari. Immagina Sisifo Felice, una sinistra in grado di sfatare il luogo comune che vede perdente una politica che guarda l'essere umano. Chi ha detto... Chi ha detto che una politica che investe nella ricerca, nella scuola, nell'ambiente, nell'arte, nella salute, come faremmo noi, debba necessariamente essere una politica a perdere? Dobbiamo recuperare il merito delle persone, il merito dei paesi uguali e diversi, l'Europa è la nostra possibilità più concreta, dobbiamo uscire da quella morsa retorica che ci divide in statalisti e in sostenitori del rigore, dobbiamo proporre una ricetta alternativa, noi andiamo a fare questo in Europa, questa è la mela rossa che possiamo portare noi, la nostra onestà, la nostra coerenza, la nostra intelligenza. Solo, nella sinistra, c'è una promessa, che è più di una promessa. Ichmet scriveva che il più bello dei mari è quello che non navigammo, il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto, il più bello dei nostri giorni non lo abbiamo ancora vissuto, e quello che vorrei dirvi di più bello non ve l'ho ancora detto. Ma la promessa è una certezza in questo caso, perché l'Europa esiste, perché il più bello dei miei figli è qui oggi. Bisogna ritrovare il coraggio di realizzare un altro mondo, quello del libro bianco di Jacques Delors, quello di un'Europa come la più avanzata economia e società della conoscenza, capace di tenere insieme competitività e coesione, sviluppo e welfare, saperi e territori. Questo andiamo a fare in Europa, andiamo e facciamo diventare l'Europa sinonimo di lotta alle disuguaglianze, direbbe Pippo.